questo video è per far capire qual è il problema con cui mi trovo c ho due colori che voglio utilizzare nello stesso lavoro e ho nove zone del secondo colore queste non aumenteranno di dimensione, queste scendono come delle linee Una linea una cosa lineare che va in questa direzione, così questa uguale e queste altre qui invece, queste zone qui, arancioni dove faccio gli aumenti e dove quindi oh, mi troverò con una zona più ampia arancione, questa linea blu queste nove linee blu che scendono insomma uh, quello che sto facendo è questo faccio questi tre punti vabbè poi vedi dentro il video metterò il link per il video corrispondente faccio questi tre punti poi visto che metterò a questo livello metterò tre punti arancioni qua faccio tre catenelle 1 2 e 3 e la terza la, la allungo perché per modo che non se ne venga caso sbaglio qualcosa dopodiché che era il punto fatto sul terzo punto alto sul, su questi tre punti sul terzo infilo nel poncino ci cioè avvolgo quello lì che ho lasciato così come lo sto lasciando per questo lo ho fatto anche prima ho fatto due catenelle qui resteranno, nel punto dell'arancione faccio sempre due catenelle, del blu a ogni eh, giro dovrò fare una catenella in più. Quindi qui ho fatto due catenelle, lo stringo intorno all'uncinetto, me lo porto attraverso un buchino che ho selezionato in cima al, al punto. Poi come faccio per non imbrogliare i cavi? Mettiamoli qua girato qui intorno dopodiché devo fare uno sul primo qui si vede? aspetta un attimo no non solo non si vede ma ho sbagliato a prendere uno sul primo semplicissimo punto alto sul secondo l'aumento il secondo l'aumento è qui dove si infila il, da dove usciva il blu questo qua il secondo ce cioè, aumento lo stesso punto di sotto e tre come avevo detto faccio due catenelle qui una e due e questa è quella che, quella che questa che ho appena preso da qui Vado, ora gli costruisco i, i tre punti con uh, in blu e farò questo stesso movimento però con i colori incrociati questo, lo il blu lo stringo un po' lo porto attraverso eccolo qua, attenzione che sia ancora un po' costretto, qua ce lo faccio per passare per sopra per evitare di imbrogliare tutto front post in inglese, non lo so come si dice in italiano uno oh questo è il punto che chiamo punto messicano che è una specie di slip stitch cioè punto bassissimo con sopra un punto alto se l'ho già visto, mi ricordo penso che abbiamo appena cominciato questo ah, questo è uno uscire di questo serve in effetti a bloccare il filo, ma dopo che il punto alto viene meno si potrebbe fare un punto altissimo però questo viene un po' meno molle aspetta, aspetta un'altra volta che questa volta non ho registrato ma non è aspetta non abbia fatto doppio errore che volevo fare che ho detto tre catenelle, una due e tre e un'altra volta l'allargo per sicuramente veramente questo taglio tirerò e questa è un'altra volta che l'avevo già fatto filo qua dentro filo qua dentro acchiappo il cavo arancione lo stringo un po' attraverso faccio due catenelle invece di tre perché questa costa voglio che si restringa un po potrei fare tre catenelle ma ne voglio fare due per in modo che si restringe e che venga come rialzata Due catenelle qui invece che tre E niente, continuo così Però è lentissimo cioè Non, non mi rendo conto Davvero questo è un modo Ragionevole per andare avanti Mi chiedo